Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mister Camarium. Se non l'avete già fatto, vi invito a effettuare una registrazione al canale e lasciare un like. Ovviamente se conoscete gli amici interessati a quello che propongo, invitateli a registrarsi al mio canale. Oggi vi mostro come eh, dividere un oggetto per effettuare una stampa molto più grande. Il piatto della mia stampante attualmente è di 20 cm. Se voglio stampare un oggetto più grande 25-7 cm non mi sarebbe possibile quindi con l'aiuto di questo software che si chiama 3D eh, Boulder se ho pronunciato bene ehm, dall'inglese è possibile fare eh, questo lavoro ovviamente questo software è gratis come tutti gli altri software che di solito vi mostro allora adesso ho importato l'oggetto che mi interessa che in questo caso è mosè salvato da nilo quindi confermo con l'opzione lì in alto importa modello a questo punto mi dai via a, a degli strumenti noi andiamo in modifica selezioniamo l'oggetto e si attiva dividi qui eh, adesso compare un pannellino eh, verde che eh, pone un, un taglio al centro dell'oggetto eh, interessato in questo caso noi andremo a tagliarlo in modo verticale quindi ci mettiamo su queste frecce che indicano l'alto e il basso e con l'aiuto del mouse andiamo a ruotare eh, il pannellino e ci mettiamo a 90 gradi. Ecco qua, eh, tagliato perfettamente a centro eh, l'oggetto. Adesso noi abbiamo la possibilità di tagliarlo e mantenere la parte destra o la parte sinistra. Dobbiamo solo confermarlo qui in alto. Per adesso facciamo la parte destra, quindi confermo dividi. L'oggetto è stato, eh, stato tagliato e lo salviamo. Quindi in stl gli diamo 1. Salva. Con il comando tastier CTRL Z torniamo indietro. Facciamo di nuovo dividi, ritorniamo di nuovo nella stessa posizione di prima 90 ⁇ gradi e a questo punto andiamo a cliccare mantine parte inferiore. Quindi confermiamo. e salviamo 2 CTRL Z ritorniamo indietro per far vedere un'altra cosa quindi se avete visto l'immagine adesso divisa in due parti quindi posso prendere l'oggetto metto sulla stampante e a scalarlo fino ad arrivare alla grandezza che mi interessa adesso nasce un altro problema che è quello di andare a incollare le due parti senza far vedere il punto del taglio quindi rimanete incollare questo video che adesso vi mostro come effettuo uh, l'incollaggio dei due pezzi senza far vedere la linea di, di taglio come potete notare questi file sono andato a stampare e, vabbè, nel mio caso l'ho tagliato in tre parti questo questo e poi l'ho tagliato in questo modo qui adesso andiamo a vedere come si fa a chiudere il, i buchi quindi in questo caso io mi sono attrezzato di questo materiale che è un mastice per legno che è perfetto per riparare velocemente il legno anche se questo è PLA va, va benissimo è perfetto quindi con l'aiuto di un cotonfioc mettiamo un po' sopra andiamo a distribuire Ok, il lavoro è ultimato, come potete vedere ehm, l'effetto finale è ottimo, la linea non si vede quasi, ovviamente andando a, vision, a verniciare sopra, sparicate tutto, in ehm, effetti adesso aspettando che si asciuga per, effetti, per cominciare a, a effettuare la verniciatura. Vi lascio a voi una buona giornata e eh, non dimenticate di lasciare un like, E